E Ci stanno le tigre online uh. Clicca e condividi uomo che non basta mai Mamma Maximi Che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si altro E ombre matalo matalo Camperon Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli ragazzi e senza birra, finalmente abbiamo eh, diciamo trovato, non trovato, è uscito un glitch dei soldi senza birra, però i requisiti più o meno sono quasi sempre quelli, cioè bunker, centro operativo, però ora andremo a vederli allora, innanzitutto ragazzi dovremo avere tutte le attività visibili in mappa seconda cosa, andate in online, opzioni e mettete eh, sala d'attesa chiusa dopodiché dovremo avere la mira manuale perché andremo ad usare il teletrasporto quindi ci servirà la mira manuale e dovremo essere in una sessione pubblica ragazzi sì, in pubblica A questo punto ragazzi che cosa dovete fare come vedete io sono in pubblica chiamate una lg eh, da un garage da un garage qualsiasi da una lg retro custom ovviamente quella che andremo a duplicare non è importante se ha la targa personalizzata o meno perché comunque le targhe andranno a cambiare come vedremo eh, nel corso del video quindi come avete visto io ho chiamato dal garage del night dal garage numero 2 ragazzi ho chiamato una lg retro custom quindi andiamo ad aspettare questa lg retro custom ve lo specifico ragazzi l'ho chiamata dal garage del night numero 2 che poi sarà il garage in cui andremo a trovare il nostro clone quindi entriamo nel bunker con uh, l'auto che vogliamo duplicare il COM ragazzi deve essere vuoto deve essere non lo so io l'ho fatto così andava così e quindi non mi sono messo lì a a cercare altre cose insomma a vedere se funzionava in un modo o funzionava in un altro ho visto che funzionava benissimo così e l'ho fatto così quindi a questo punto lasciamo l'auto che vogliamo duplicare qui apriamo la mappa schiacciamo il tasto pad e ci teletrasportiamo al nostro CEO ragazzi o nel punto più vicino al vostro CEO io qui eh, non stavo neanche giocando con il mio account guardate un po' dopodiché eh, andate in community o in uh, un vostro amico e fate un partecipa a sessione ragazzi fate un partecipa a sessione anche mentre sta caricando l'attività non è importante anzi più veloce è e meglio è quindi accettiamo il primo messaggio schippiamo il secondo ci siamo teletrasportati ragazzi fin qui tutto ok quindi entriamo nel nostro ceo dobbiamo entrare nel nostro ceo perché sarà lì che andremo a fare il glitch allora, eh, prima ci buggavamo nel centro operativo E funziona ancora ragazzi, questo ve lo confermo Tutti gli altri glitch in precedenza, quelli con le birre cazzate varie Funzionano ancora Rockstar non sta facciando un cazzo Forse perché sarà impegnata con l'online di Red Dead Però, comunque sia, non sta facciando nulla Allora, a questo punto ragazzi L'unica cosa che dovremmo fare è In primis... Non dovete essere CEO ragazzi, dovete diventarlo quando venite qui al pc Allora aprite il vostro telefono, andate su attività e, e schiacciate gioca attività su una che voi pensiate che non ci sia nessuno Dopodiché premete freccia a destra e subito X per entrare nel computer Per entrare nel vostro pc insomma A questo punto andate su queste missioni, ne selezionate una qualunque E aspettate ragazzi, dovete aspettare che cosa dovete aspettare? dovete aspettare un pochino di tempo che il vostro giocatore si alzi da solo quindi premete sempre freccetta perché alcune volte il giocatore si rimetterà nella sua posizione nella posizione attuale in pratica si alzerà e si rimetterà quindi voi premete freccia in maniera tale da poter eh, correre subito verso la segretaria ma questo lo vedremo in seguito intanto ragazzi vi ricordo di passare in descrizione tutti i canali del Team Glitch tutti i collaboratori del Team Glitch, il canale Telegram del Team Glitch e poi se andate sul canale Telegram ci sarà anche il forum del Team Glitch quindi mi raccomando iscrivetevi al canale Telegram c'è il contest dei 15k che vedo che non me ce volete proprio fare far i va 15k ragazzi non me ne frega un cazzo e ho aggiunto anche un link supplementare per tutti gli utenti di android che non riescono a vedere l'iscrizione quindi potete iscrivervi a questo punto ragazzi come vedete si è alzato a me eh, non si è riseduto, però eh, potrebbe succedere che eh, si risieda a questo punto cancellate il messaggio che vi dà con cerchio andate dalla segretaria o dal segretario come in questo caso la mia ragazza qui aveva il segretario aprite il telefono, vi mettete così diventerete invisibili farete un partecipo a sessione e attenderete il caricamento accetterete il primo messaggio skipperete il secondo subito freccia a destra ragazzi anche se è irrilevante e eh, andrete a selezionare un veicolo Pegasus quello che voi volete però io eh, qui seleziono il buzzard per, spost per spostarmi meglio scusate raga ma... Mh, Ogni tanto un cespico. Mi servirebbe un goccio d'acqua. Però vabbè. Un'altra volta. Allora, a questo punto prendete il vostro Buzzard. E avete visto quanto cazzo è buggato, ragazzi? Come vedete in basso a sinistra, non abbiamo il radar. Quindi, siamo buggati. Prendete il vostro Buzzard e vi dirigete al vostro nightclub. Quindi, una volta al nightclub, ragazzi. L'unica cosa che dovete fare è andare nel vostro garage dove avete le auto lg rh8 da eh, come si dice da sacrificare insomma no quindi ricordatevi io sono entrato qui nel b3 ma eh, è irrilevante ragazzi io perché qui avevo tutte queste lg a questo punto ragazzi che cosa succede allora alcune volte ve lo spiego alcune volte alzate eh, il telefono e mettete la mappa alcune volte ragazzi vi farà usare il teletrasporto e alcune volte vi sbatterà fuori dal nightclub qui in questo caso mi dice che l'attività non è disponibile io qui vado per selezionare l'attività e me come vedete da messaggio mi dice che l'attività non è disponibile quindi automaticamente cancello io, io sto cancellando, sto tentando e, e come potete vedere automaticamente mi sbatte fuori dal nightclub se invece lo fate con l'entrata del nightclub ragazzi e, potrete anche fare il teletrasporto anche qui alcune volte funziona ma non sempre vi sbatterà fuori, farete il teletrasporto ragazzi vi teletrasporterete nuovamente al bunker io qui faccio un partecipa dalla community accetto il primo, cancello il secondo come vedete ragazzi non ha neanche caricato l'attività mi trovo vicino al bunker e sono pronto per poter entrare nel bunker quindi a questo punto entreremo nel bunker e ci sarà la nostra auto quella che abbiamo lasciato inizialmente nel bunker ragazzi ho cercato di lasciare il video più integrale possibile nei punti salienti in maniera che voi capiate più che altro e cercando di non impicciarvi troppo il cervello non l'ho fatto per, la... per farlo più lungo anzi me ne sbatte proprio la minchia quindi qui abbiamo la nostra auto, io adesso qui vi faccio vedere la targa ragazzi, vedete la targa è 873 finale mi sembra, scusate ma in fase di editing non riesco a vedere molto bene le targhe, e a questo punto abbiamo la targa cambiata, 188, l'unica cosa che dovremo fare è mettere il veicolo dentro il centro operativo mobile, e una volta messo il veicolo dentro il centro operativo mobile potremo tirarlo tranquillamente fuori dal nostro centro operativo mobile perché sarà pronto duplicato e nostro il glitch diciamo che è abbastanza semplice ragazzi io non credo che troverete difficoltà nel fare questo glitch voglio dire dai regà avete fatto glitch ben peggiori di questo questo veramente è una cagata e... Quindi adesso l'unica cosa che dovete fare, ragazzi, è eh, tornare a fare il glitch. Andrete di nuovo a buggarvi, ma io in questo caso non lo farò. Andrò all'entrata del night, ragazzi, cioè al night e vi farò vedere dove è andata a finire l'auto che eh, stava qui. In pratica l'auto che stava qui, ragazzi, è ritornata dove si trovava inizialmente. Cazzo santo non c'è un'attività vicino al night, però va bene, prendiamone una nuovamente teletrasporto partecipa a sessione usciamo dal accettiamo il primo cancelliamo il secondo come vedete neanche l'attività ha caricato e una volta che saremo qui ragazzi siamo pronti o per ripetere il glitch o per andare al night ragazzi io adesso qui vado nel night e vi faccio vedere l'auto che avevo chiamato dal night al garage numero 2 è tornata nel garage numero 2, ricordatevi la targa che era 873 se non mi sbaglio ragazzi, ve la faccio rivedere, e il glitch è fatto ragazzi, il glitch è fatto e potete continuare a duplicare, con questo metodo. Detto questo, spero che il glitch vi sia piaciuto, spero che appreziate il mio lavoro, perché ci ho messo un pochino per fare questo video. De un saluto a tutti, ragazzi, e al prossimo video! Ciao a tutti!